Ed eccoci qui Miriam, io ho anche preparato l'aperitivo. <ride> e' buon Viver io vado ad acqua ancora, ma, ma ancora eh per poco, spero. Un <ride> tanto. Allora no, un po' di cose, uh, intanto penso che siano arrivati nel backstage, nel backstage anche le altre persone che hanno davvero costruito questa edizione nella quale io finalmente in omaggio al principio di delega posso dire che non ho fatto assolutamente nulla. Questa è una grandissima vittoria per me e per tutti noi. Quindi chiedo alla regia se ci possono insomma, portare sul palco le persone che davvero hanno lavorato in queste Ciao. settimane per preparare questa edizione. Ah. Ciao! Sono due volte? Vedo eh, due se tanto. Si Allarga. Perché uno sta allarga. allargando. Uno non ci bastava. Invece non vediamo Silvia. Eccola, oh. arriva, arriva. ci sono? Io allora mi... intanto, intanto uh, di nuovo ringrazio oltre che Lara, Simone e Silvia e Giulia, anche che è nel backstage, ma può venire online anche lei che hanno costruito questa edizione. Ringrazio di nuovo eh, i nostri sponsor, eh, Banca Etica, Ground, Copreno e che ci aiutano a portare avanti eh, il freelance camp da tanto tempo. Eh, lo staff di Digital Update è sul palco, a proposito è sia eh, è nel backstage alla regia, Calamun che è sempre... Eh, impagabile e sostituibile e tutti quelli che hanno aiutato a riempire la welcome bag di un sacco di gadget. E Miriam, cosa ci resta da dire sui soldi? Ah, io intanto sono contenta che finalmente ne abbiamo parlato così tanto. Ti ricordi i primi freelance camp? Era sempre un tema trovare qualcuno che parlasse di soldi, era una roba un po' tabù che no, si parlava di tutto, tutto quanto, meno che di soldi, Quindi già io direi di festeggiare questa presa di coscienza del fatto che insomma si lavora per, per il piacere di lavorare, cioè se si lavora per il piacere di lavorare sì, però alla fine dell'anno devono quadrare i conti altrimenti tutto bello ma uno deve fare dell'altro eh, quindi questo è uno, e, e due penso che abbiamo avuto tantissimi strumenti insomma sia gli strumenti che l'impostazione che già il tema di cominciamo ad occuparcene, mi sembra una roba sì. cominciamo ad occuparcene seriamente è il primo messaggio secondo me super che, che, poi, alla fine, che poi alla fine parlando di soldi si parla anche del resto eh? si parla di stili di vita si parla di pianificazione si parla di consapevolezza si parla di strumenti sì. quindi insomma siamo uh, alla fine il giro lo fai comunque anche se parti da Ma ah, sì, è tutto un... così connesso che far finta che come dire, una roba vada separata dall'altra alla fine e poi si metta i soldi insieme da sole No. No, no, Voi vedete, ma quando io ho mandato le interviste e poi ho cominciato a leggerle mi rendevo conto che la maggior parte di loro parlava del loro rapporto con i soldi come di un rapporto sentimentale perché tutti noi abbiamo evidentemente anche perché forse di più che, nella, che nel rapporto da dipendenti un rapporto proprio più quasi personale con i soldi, cioè, non lo so, forse la dipendente le dai più scon per scontato, sai che è lì, è una cosa come un matrimonio no, di quelli di una volta, un matrimonio programmato, mentre adesso dovrebbe essere un matrimonio d'amore, quindi se dall'altra parte non ti arriva la giusto, il giusto feedback monetario, è un po' no, c'è cioè, chi si è sentito frinzonato, mm. chi si sente eh, in una relazione un po' così, chi invece è molto contento, cioè è proprio... Ho notato molto questa cosa della, del legame sentimentale con i soldi. Appropriamoci di questa cosa: eh, mi, fa, mi stanno venendo molte idee, ma poi le dirò nella stanzetta alcolica per la quale sono già pronta. Anche io, è bello lavorare con voi. È molto bello lavorare con voi. Eh. Cosa mi resta da dire? Eh, sono dieci anni, sono dieci anni che facciamo dei freelance camp a maggio e quindi per maggio eh, faremo un'edizione club only eh, che sarà bellissima, saremo in campeggio, quindi chi ci sta ascoltando e non è ancora dentro al club direi che fa ancora in tempo ad entrare, vi eh, prendiamo anche a costa dell'anno e ne vale comunque la pena perché... Eh, insomma c'è dentro un sacco di, di valore, un sacco di relazioni, un sacco di persone meravigliose. Eh, non vedo l'ora di incontrarvi tutti e tutte dal vivo, eh, cosa che è sempre bellissima e divertentissima. E adesso noi non chiudiamo subito l'edizione online, nel senso che salutiamo, mandiamo fra un pochi secondi la sigla, ma restiamo di là uh, aperti ancora. per Alessandra un... ricorda un le date perché molti l'hanno chiesto. Certo, allora, la data del freelance camp di maggio, eh, me la devi ricordare tu, vai più o meno a metà 19, maggio. 19-20 maggio Marina Romea. Perfetto, 19-20 maggio Marina Romea. L'altra data invece che vi voglio ricordare è quella del prossimo Zoom Club, l'8 aprile allena la mente con Silvia Rizzi e questo sarà uno Zoom Club eh, molto interessante, anche un po' diverso dagli altri, mi pare di aver intravisto che bisogna prepararsi con il tappetino per uh, lo yoga, e, quindi sono molto molto curiosa di vedere cosa faremo. E a questo punto non mi resta che salutare chi è, chi è qui che ci sta seguendo dal vivo, e sta partecipando dal vivo, ma anche chi... Eh, Guarderà i video nella registrazione perché, come ci hanno chiesto in molti, sì, registriamo i video, registriamo i talk e li pubblichiamo nel sito e anche sul canale YouTube. La Ma chi non partecipa che... dal vivo e alle stanzette tematiche, alle tavole rotonde, al networking, godesse la metà. Esatto. <ride> e con questo... quello che succede nelle stanzette, resta nelle stanzette. Ah, esatto. <ride> dalle stanzette non esce nulla. brindo a tutti voi. E... a questo punto Lara no. ci i soldi del Monopoli non ce li siamo preparati i soldi del Monopoli non vuole fare soldi la Money Edition sì. <ride> sì. Ciao. ciao ciao ciao ciao ciao a tutti